in questo tutorial vediamo come utilizzare una web app gratuita che troviamo al link screenshot.net eh, che serve come dice il nome a catturare screenshot quindi a fotografare lo schermo del computer che stiamo utilizzando eh, o una porzione di esso e annotarlo quindi inserire forme testo eh, annotazioni di ogni tipo e poi salvarlo eh, lo si può fare gratuitamente senza bisogno di creare un account, quindi anche come utenti anonimi, anche se poi vedremo eh, perché potrebbe invece essere utile crearsi un account. Come vedete qui è possibile utilizzare e scaricare l'app anche per dispositivi mobili Android, funziona molto bene. Mentre la versione desktop, eh, cioè quella ehm, da utilizzare offline sul proprio computer, è a pagamento. E, mentre quella online è gratuita um, per iniziare a utilizzarla basta uh, cliccare su questo pulsante per iniziare a catturare screenshot se ci dà fastidio l'interfaccia in inglese anche se ripeto qua è veramente mh, semplice quindi non è che ci sia bisogno di conoscere l'inglese per utilizzarla comunque in ogni caso se preferiamo avere un'interfaccia in italiano, andiamo in fondo alla pagina e andiamo a settare la lingua su italiano. Come dicevo, quindi è sufficiente cliccare su questo pulsante per iniziare a utilizzare l'applicazione. Vedete che appena l'applicazione è lanciata compare questa finestrella. Cliccando su questo pulsante posso catturare uno screenshot. La prima volta che accedete a questa web app dal vostro dispositivo... Eh, vi si chiederà di scaricare un piccolo programma di lancio molto leggero eh, ci metterà pochi secondi a essere scaricato dalla seconda volta in poi l'applicazione partirà automaticamente come avete visto nel mio caso una volta che è partita l'applicazione apriamo eh, il documento, l'immagine o la pagina web che, che vogliamo catturare e clicchiamo su questo pulsante inquadriamo la parte che ci interessa Um, basta cliccare sul mouse e trascinare quando abbiamo inquadrato uh, l'immagine o il testo che ci interessa rilasciamo il mouse e come vedete rimane evidenziata la parte che ho catturato e compaiono due pannelli nel pannello verticale ho la possibilità di chiudere l'applicazione oppure di mh, portarla a schermo intero condividere sui maggiori social piuttosto che inviare via mail, salvare nel cloud e poi questo vedremo cosa significa appuntare l'immagine che ho catturato sullo schermo ma avere la possibilità di eh, effettuare altre operazioni con eh, il mio dispositivo, col mio computer, salvarla sul mio dispositivo oppure copiarla e incollarla dove preferisco. invece nella barra orizzontale ho tutti gli strumenti utili ad annotare l'immagine eh, quindi posso inserire delle forme eh, posso chiaramente eh, facilmente cambiare lo spessore o cambiare il colore e ehm, mh, va bene, molto intuitivo, adesso è inutile che vi faccio vedere tutti gli strumenti, posso inserire linee, frecce, frecce curviline, posso utilizzare eh, una matita per fare segni eh, a mano libera piuttosto che l'evidenziatore per eh, evidenziare parti del testo dell'immagine. E anche inserire del testo quindi per esempio inserisco un testo anche qui chiaramente posso scegliere il colore la dimensione se farlo o meno in grassetto l'inserimento del testo è l'unico che mi dà la possibilità anche in un secondo momento quindi non solo mh, quando l'ho appena inserito ma anche dopo di essere spostato e di modificarne le proprietà mentre con le altre annotazioni che ho inserito le forme, il disegno a mano libera, l'evidenziazione, eccetera. Non ho la possibilità di modifica in un secondo tempo. L'unica eh, cosa che posso fare nel caso in cui io abbia sbagliato o voglia modificare qualcosa, è cancellare con la gomma e andare a rifare la notazione. Eh, questo strumento serve a sfumare i pixel, quindi a rendere, per esempio, illeggibili alcune parti di testo. Eh, questa freccia, come evidente abbastanza intuitivo serve ad annullare l'ultima modifica questo pulsante serve invece ad accedere a un editor avanzato che però è disponibile solo per gli account a pagamento una volta che ho finito di annotare eh, la mia immagine nel modo in cui ehm, mi è utile eh, posso eh, oltre che o copiarla nel, sul mio dispositivo posso salvarla nel cloud nel cloud uh, screenshot.net ci mette a disposizione uno spazio cloud gratuito anche come utenti anonimi quindi se io adesso non ho effettuato il login um, no, quando ero sulla pagina screenshot.net ho agito da utente anonimo posso comunque salvare la mia immagine nel cloud cliccando su questo pulsante e opzionalmente quindi non è obbligatorio inserire un titolo e una password se inserisco un titolo e una password cosa che io adesso faccio allora se inserisco una password eh, gli unici che avranno la possibilità di vedere questa immagine saranno coloro che conosceranno la password altrimenti eh, chiunque conosca il link eh, potrà vedere l'immagine clicco su ok vedete che sta caricando l'immagine appena avrà finito si aprirà una nuova scheda nel browser eccola qui nel frattempo metto in barra questa finestrella che non mi serve più siccome ho inserito la password me la chiede altrimenti non, non me la fa vedere ehm, adesso attenzione che quando inserisco la password in questo momento eh, comparirà in chiaro eh, io avevo inserito come password prova ed ecco l'immagine che io ho annotato allora se rimango come ut utente anonimo l'unico modo che avrò per accedere mh, a questa immagine salvata nel cloud sarà quella di essermi salvata il link da qualche parte se invece voglio poter accedere a questa immagine senza ricordarmi nel link senza essermelo salvato allora so è necessario crearsi un account eh, su, su screenshot, adesso lo facciamo, lascio aperta questa scheda con l'immagine che mi interessa che voglio salvare, torno sulla scheda che avevo aperto inizialmente quando ho iniziato ad utilizzare questa app ed effetto il login, come vedete il login può essere, mh, potete, potete crearvi un account utilizzando le vostre credenziali Google, Twitter o Facebook oppure inserire un una vostra mail e una password a vostra scelta, adesso io vado a effettuare il login nel momento in cui siete entrati con le vostre credenziali al posto del pulsante login troverete l'immagine del vostro profilo che io in questo sito non ho personalizzato, cliccandoci sopra accederete alla vostra pagina quindi alla pagina in cui avrete salvato ehm, le, le immagini che vi interessano allora questa è un'immagine ehm, caricata da me cioè l'ho caricata dal mio computer utilizzando il pulsante caricare quindi qui è possibile salvare i propri screenshot presi anche da pagine web piuttosto che inserire immagini che abbiamo sul nostro dispositivo caricandole questa invece risulta come anonimo perché l'ho ehm, messa eh, tra i preferiti vedete la stellina rossa Um, uh, andando a, a mettere tra i preferiti un'immagine caricata sempre da me che però in quel momento non avevo effettuato il login quindi risultavo come utente anonimo torniamo alla, alla scheda dove ho la mia immagine annotata l'ho salvata nel cloud come utente anonimo come vedete qui come faccio a ritrovarla nella mia pagina principale è sufficiente come ho fatto come avevo fatto vedere prima con l'altra immagine aggiungerla ai preferiti quindi cliccare sulla stellina quindi clicco sulla stellina significa che l'ho inserita tra le mie immagini preferite e quindi se vado ad aggiornare la mia pagina adesso la ritroverò eccola qui. Chiaramente questa è un'immagine che io ho inserito con una password, quindi compare l'icona del lucchetto e quindi anche quando nella mia, nella mia pagina principale, se vado a cliccare, sarò costretta per visualizzarla a inserire una password. Ehm, quindi la password va inserita nel momento in cui vogliamo impedire a chiunque a qualunque utente che abbia il, il link per qualche motivo di visualizzare l'immagine eh, nel momento in cui questa immagine non mi interessa più e non voglio più eh, visualizzarla nella mia eh, dashboard nella mia pagina di screenshot.net basta deselezionare la stellina e non la troverò più come faccio poi a tornare alla mia pagina principale clicco di nuovo sull'immagine del mio profilo ed eccomi qui pronta per fare altri screenshot piuttosto che caricare altre immagini eh, annotate eccetera. Per uscire dal mio account eh, avvicino il mouse a questi tre puntini e clicco su esci.